Ciao, allora di questo ritiro mi è piaciuto praticamente tutto, nel senso che sono arrivata senza, senza grandi aspettative, cioè non, perlomeno no, con grandi aspettative, nel senso che volevo lavorare tanto su di me, ma non sapevo esattamente che cosa sarebbe successo, e quindi ogni giorno, ogni momento è stata per me una sorpresa enorme e, e praticamente sono veramente entusiasta di tutto quello che è successo in questo mese da quando siamo arrivati qua perché non sono stati tre giorni, non sono stati tre giorni e mezzo con anche i va e vieni, ma a me sembra di essere qua con eh, Patrizia e con Virginio minimo, minimo da un mese. E, e vabbè, e la cosa che posso dire è che io non voglio andare a casa, starei qua con voi ancora chissà quanto tempo e questo ritiro lo consiglierei vivamente innanzitutto a tutte le persone che non, non si sentono bene nella propria pelle e che hanno voglia di ritrovare se stessi e, lo consiglierei perché davvero è un'opportunità incredibile di andare a fondo e di scoprire veramente chi sei, cosa vuoi e, e qual è la tua, vera, la tua vera essenza. Io devo dire che la, la sorpresa, una delle sorprese che ho avuto è stato proprio quello di rendermi conto dal, fin dall'inizio che, che il mio ego e la mia personalità si erano messe da parte e, e quindi proprio hanno lasciato lo spazio per eh, un'altra un energia, un'altra vibrazione e niente lo consiglio veramente a tutti è un percorso fantastico magico con persone, con persone incredibilmente magiche che non si risparmiano in niente che dedicano tutto tutto tutto quello che è il massimo delle loro possibilità del loro tempo e della loro energia venite, perché è un'esperienza che non può essere raccontata, ma può soltanto essere vissuta. Penso di, sento, so, di aver lasciato andare tantissime cose importanti, dei pesi, dei macigni enormi che mi impedivano davvero di essere la persona migliore. Che, che posso diventare, da oggi forse in poi e cose molto importanti, molto, molto pesanti e si sente proprio che il lavoro scava e che porta alla luce le cose giuste nel momento giusto sono state rivelazioni molto, molto importanti per lasciare andare paure, per lasciare andare situazioni, persone, tutto proprio per, per dare il massimo di te stessa ho avuto appunto come dicevo prima delle rivelazioni che mi hanno permesso di capire e limiti e paure che mi frenavano e quindi ho potuto accettare queste, queste realtà quindi sia in regressione ma anche proprio in, in, in momenti proprio di coscienza Ok e eh, ci sono state sì, anche rivelazioni su quello che è la possibilità della, del futuro, di quello che può, potrebbe eh, diventare se solo me lo lascio finalmente concedere. Allora il corso si è svolto eh, sempre all'aperto eh, in posti veramente magici, e dove, dove c'era un'energia particolarissima e ogni volta quell'energia serviva per sbloccare o per portare a una trasformazione che poi era giusta per il passo successivo. Io l'ho vissuta proprio in questo modo. E ci sono stati posti ricorrenti dove non si partiva e si finiva che sono diventati dei luoghi dove tornare a casa e mm, ci sono posti che, dove ho imparato a volare alla fine di questi tre giorni dove non vorrei mai tornare a casa porto a modena una una nuova Eddie, una persona trasformata, una persona che mm, ha aperto il cuore e mm, che si è data una possibilità, una chance e che spero voglia davvero continuare a, a camminare su questa strada. A no, Patrizia, non voglio dire grazie, voglio, voglio dire che è una persona fantastica, che è una persona che mi rimarrà nel cuore sempre, perché è veramente incredibile la, la dedizione, la cura e l'attenzione l'amore con cui ci ha accolte, lui ha lavorato con noi, ci ha ascoltato, ci ha supportato e mh, è stata la mano che ci ha fatto trasformare ed è stata veramente fantastica, io non ho mai incontrato una persona come Patrizia con i piedi ancorati a terra con eh, un'energia così vera così semplice ma così tanto trasformatrice e la voglio davvero non ringraziare ma molto molto di più Patrizia rimarrà nel mio cuore da, come dalla prima volta che l'ho sentita l'ho sentita vera, l'ho sentita vicina l'ho sentita una persona incredibile e non eh, come tanti finti fintiguri tante, tante cose inutili, tante sovrastrutture che non servono è essenziale, pulita, pura, efficace ecco, posso proprio dire questo pura ed efficace, forse la saluto con queste due parole che riassumono tutto l'amore che provo per lei, ciao a tutti!